Ho incontrato il mio angelo, che forma aveva, che aspetto aveva, come si chiamava. Sì, è importante visualizzare, è importante eh, che ci sia un nome con cui chiamare le cose per noi esseri umani. Il punto è non agganciarsi a quello come se potesse contenere tutto, è uno, uno specchietto, è una proiezione che noi usiamo, ci è estremamente comoda, ma non è tutto quello che c'è, è solo un riflesso di quello che c'è. Le stesse geometrie sacre quando noi le disegniamo non sono la rappresentazione completa delle energie che noi andiamo a sentire. Sono come la loro ombra, sono come la loro proiezione nel mondo a noi pensabile e di conseguenza ricettibile, come si dice, recepibile con la mente. L'incastro dell'intento, che è un po' il tema di fondo di questa giornata, è proprio dove noi troviamo il simbolo, l'aggancio, la parola, la forma possibile per cui la nostra energia, che non ha forma, il nostro spirito, la nostra emanazione dall'uno, dalla sorgente, possa agganciarsi nella vita e nell'interazione, nei movimenti dell'esistenza sul piano materiale, sul piano dell'anima e anche con le altre persone che abbiamo attorno. Di base noi non abbiamo questa forma. Questa è una delle moltissime forme che possiamo avere. Noi veniamo dall'emanazione dello spirito, noi veniamo da un intento, da un, una sorgente e poi a seconda del piano, del momento, dello stato di coscienza dove ci proiettiamo, assumiamo una forma completamente diversa. A volte abbiamo forma umana, a volte abbiamo una forma che di umano non ha proprio niente. Nel mondo dell'anima le forme sensate sono queste, non certo i corpi e i pensieri degli esseri umani. Nel mondo dei sogni contano i colori, contano i simboli, contano le proporzioni, i movimenti, conta quello che si vede in questa carta il pensiero, i ragionamenti, le logiche di quando siamo svegli nel mondo del sogno e nel mondo dell'anima e del sentimento contano praticamente niente, sono inafferrabili, sono lontani, hanno pochissimo peso, somigliano al vento. È importante per noi trovare un nome, un simbolo, una forma è altrettanto importante non illuderci perché la mente ci si rassicura parecchio: che sia tutto contenuto lì. C'è tanto, tanto di più. Quella è una delle ombre che si proiettano. Perché noi esseri umani abbiamo sempre bisogno di leggere le carte, di lanciare i dadi, di dire: Ok, facciamo una canalizzazione, facciamo. Gli esercizi del mattino, centriamoci eh, perché siamo come meno mati con la mente, continuamente usciamo dallo scorrere della vita, continuamente ci proiettiamo nei nostri pensieri, nelle forme fisse che abbiamo dato nella mente e ci dimentichiamo della grandezza di tutto quello che abbiamo intorno, della sua mutevolezza, della sua infinità racchiudiamo tutto nel pensiero ci facciamo dei gran bei film dentro la mente che poi a volte si rivelano giusti ma il più delle volte si rivelano delle nostre fantasie che non si avvereranno mai quindi perché è tanto importante che ce ne accorgiamo perché mettiamo le cose nella proporzione giusta e questa carta invece di spaesarci invece mh, di lasciarci così senza parole e farci domandare ma come si interpreta, come si legge questa cosa? E eh, Ci parla su tutta un'altra frequenza, inizio a notare i colori, inizio a notare i dettagli, inizio a notare quello che mi piace, quello che mi fa paura, quello che mi richiama, quello che mi incuriosisce. Senza bisogno di capirlo lo sento e il mio intento di vita fluidamente un passettino alla volta si incastra in modo più facile nella vita ma solo se parto dal non volerlo controllare altrimenti troverà sempre delle barriere molto schematiche, molto mentali e non ci starà mai perché è molto più grande di così. Tutte le volte romperà lo schema che mi ero prefissa. È un lunedì bello carico, bello ampio di concetto, di roba e di possibilità. Se ci siete, se vi fa piacere, stasera alle nove e mezzo si lavora con l'incastro dell'intento, si fa molto semplicemente una canalizzazione insieme e poi si disegna il sigillo geometrico. Per partecipare mi chiedete informazioni. Vi lascio la locandina. Ciao! A domani! Stretching dei meridiani. Piedi ben appoggiati a terra. Inspiro. Molto lentamente. Quanto oggi mi fa bene dalla pianta dei piedi mi allungo, tiro le gambe, il busto, la schiena, le braccia, il collo. Da terra prendo aria e faccio scorrere. Meridiano del polmone, meridiano dell'intestino crasso. delicatamente ritorno cambio l'intreccio dei pollici di nuovo inspiro ed espirando entro nella posizione o vuoto e di nuovo respiro prendo aria da terra e lascio scorrere in tutte le aperture che mi si creano il corpo e poi ancora ispirando meridiano della milza e del pancreas, allungo bene tutta la parte frontale, ascolto fino a dove oggi posso arrivare, con quale velocità, con quale estensione, adatto la posizione, la struttura in cui un appoggio lo stretching al mio corpo di stamattina, Con la prossima ispirazione ritorno, meridiano dei reni e meridiano della vescica. mastro del cuore e triplice focolare E poi espirando ritorno. di meridiani, cistifellea e fegato. Quando ritorno al centro, mi metto in piedi e attraverso i miei tre corpi, corpo-mente, anima, spirito. verso spirito anima e corpo mente 7 chakra, terzo, primo, Secondo. movimento tra il passato, il futuro e il presente, tutti e tre insieme in un movimento armonico. apro alla filatura dei miei tre corpi, dei miei tre piani d'esistenza. Apro la cavità smeraldina tra il quarto e il terzo chakra. Seguo i movimenti delle geometrie.